ciao sono andrea bulloneria bergamasca siamo una bulloneria utensileria di treviolo bergamo anche se dall'accento non l'avrete assolutamente capito l'azienda è stata fondata 41 anni fa da stefano cremaschi e portata avanti dal figlio adriano cremaschi e da me che abbiamo 31 anni come tante belle storie stefano cremaschi è partito da uno scantinato e Pian piano nell'arco degli anni si è evoluto arrivando ad oggi ad una superficie di 1.400 m quadri con 8 dipendenti e trattando eh, all'inizio pochissimi articoli, quindi il solito scaffalino con poche viti. Ad oggi sia di buloneria che di utensileria trattiamo 31.000 articoli all'incirca e serviamo più o meno 2.000 clienti nella nostra zona, solo nella Bertamasca. Abbiamo iniziato come bulloneria e poi, vedendo le necessità del mercato e dei nostri clienti, abbiamo pensato di introdurre l'utensileria manuale. Il nostro storico rappresentante Ferruccio eh, ci ha presentato il vostro catalogo crino. Vedendo la completezza di gamma abbiamo pensato di introdurre questo tipo di articoli. nostra politica è stata sempre quella di sposare un marchio, eh, perché secondo noi eh, si trae il massimo beneficio sia in termini economici che anche in un supporto tecnico. Un esempio è il programma di formazione Crino, che ha aiutato me e i miei collaboratori a prendere confidenza con i prodotti Crino, mi ha supportato molto nella vendita. Un altro aspetto che ha rafforzato il rapporto tra Crino e Bulloneria Bergamasca è stato quello della disponibilità immediata eh, da magazzino e che ci ha permesso poi di non perdere vendite e di soddisfare le esigenze eh, urgenti del cliente. Sto forando, prego, non mi disturbare. Ma solo Primo? Ti fa forare! forare.